Luca Onestini a Verissimo, Giulia Latini mi aveva chiesto di vederci. Verissimo, Luca Onestini parla di Soleil e Giulia Latini dopo la fine del Grande Fratello Vip. Luca Onestini è tornato a parlare di Giulia Latini, la sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne. Il concorrente del grande fratello Vipa ha chiarito a Verissimo i messaggi che si è scambiato con la ragazza prima di entrare nella casa di Cinecittà. Messaggi che, come noto, avevano fatto infuriare parecchio il Sorghetto. A Silvia Toffanini e Ilari Blasi Lucca ha confermato la versione dei fatti fornita negli ultimi mesi da Giulia ma ha aggiunto un particolare fino ad oggi sconosciuto, la danzatrice di Anzia aveva chiesto a Onestini di incontrarsi a Bologna, dove lei si era recata la scorsa estate per lavoro. L'ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha raccontato però di aver declinato l'invito proprio per rispetto di Soleil che era molto gelosa. Giulia Latini voleva incontrare Luca Onestini a Bologna. Non mi sono mai rivisto con Giulia ha assicurato Luca nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Lei mi ha chiesto di vederci in amicizia un giorno, quando era di passaggio a Bologna, ma io non ho accettato. Non che è stato altro che un breve scambio di messaggi ha spiegato Onestini che ha ribadito di aver sempre portato rispetto a Soleil Sorghè, la sua scelta a uomini e donne. L'amico di Raffaello Tonon ha inoltre ribadito che con Giulia non potrà mai esserci una storia d'amore. L'ho frequentata per sei mesi, provo grandissimo affetto per lei, ma non ho mai provato amore. Tra di noi non può esserci altro che amicizia ha precisato Mister Italia. Luca Onestini e le ultime parole sull'ex fidanzata Soleil. A Verissimo Luca ha parlato anche della fine della sua storia d'amore con Soleil e non ha risparmiato qualche frecciatina alla modella italo-americana. Non sento assolutamente la necessità di cercare la mia ex fidanzata Soleil Sorghè. Credo che Soleil abbia aspettato che io entrassi nella casa per lasciarmi avere così massima visibilità ha dichiarato Onestini.